Ancora prima che si sviluppasse l'incendio che avrebbe distrutto l'impianto di rifiuti Tarea Fossoli di Carti, i vigili del fuoco erano intervenuti in città per spegnere un principio di incendio in un cassonetto. Una volta messi in sicurezza, i rifiuti erano stati poi portati all'interno della struttura di Fossoli, per il corretto smaltimento. A riferire l'episodio, il comandante provinciale dei pompieri, l'ingegnere William Tuzzi, che conferma così le voci circolate sul web all'indomani del rogo spaventoso di sabato scorso, rogo che però non sarebbe in alcun modo collegato a questo episodio. Stiamo cercando di capire come si sono sviluppate le fiamme, ha spiegato lo stesso Ingegner Tutti, ma escludendo che possano essere state originate da quei rifiuti che noi abbiamo portato all'interno dell'impianto. Il principio di incendio era già stato domato con un intervento inesepibile dal punto di vista tecnico. Alcuni cittadini avevano raccontato di aver notato movimenti di camion in entrata e in uscita dall'impianto intorno alle 16, qualche ora prima quindi dell'incendio. La voce si era diffusa grazie al Tantan su internet.